Laura, carissima, allora, ma è vero che questo tuo libro dal titolo Il mistero di Casa Belle nasce da una rivelazione da parte di gnomi, oh, personaggi sì. del bosco, quindi sei stata ispirata da loro o sbaglio? Allora sì, diciamo che esistono tante realtà parallele e... Mm. e um abitate da eh, diverse entità, mettiamola così. Okay. E alcune di queste entità mi hanno, insomma, raccontato nel tempo questa, questa storia. Mm, nel tempo? Eh, un po per far, nel tempo, sì, un po' per far conoscere quello che è il loro mondo, guardate se siamo ci siamo, ehm, farlo conoscere anche a, agli altri. Queste entità sono quindi del bosco, quindi folletti, gnomi, fate... Giusto? Anche streghe? Allora, all'interno dei boschi ci sono comunque delle entità eh, che per, eh, insomma, per nostro eh, così eh, la nostra maniera di dover catalogare sempre tutto abbiamo dato dei nomi, Gnomi, Fati, Elfi, Folletti in okay. realtà loro sono delle, delle entità vere e proprie delle entità di energia, di luce e via discorrendo e okay. anche io nel libro ho dovuto dare delle connotazioni, no? Mm -hmm. ben definite per raccontare questa storia. Quindi questo libro non, mm -hmm. è, non è, diciamo, un, un fantasy per bambini? È un fantasy per tutti, esatto? Cioè, non è solo... Non è un fantasy per bambini, infatti ecco. è catalogato come, insomma, un, un noir. Okay. E eh, ha la falsa riga della storia che mh, si racconta ai bambini, cioè mm ha -hmm. quella semplicità, quella fruizione delle storie, anche delle storie antiche, eh, ho volutamente dato questa connotazione ma non è assolutamente per bambini perché eh, ci sono alcune parti che non, non, sono non sono adatte, raccontano di presenze reali eh, che, con cui noi potremmo entrare in contatto. Ok, presenze buone o presenze cattive o presenze non buono, Il buono e il cattivo esiste, coesiste, no? Certo, cioè, la buono, faccia è della stessa medaglia. Stessa, quindi fa parte comunque del, della realtà, fa parte del nostro mondo e anche degli altri mondi, quindi eh, un po' è un po'. Perfetto, ah, quindi ricordiamo il mistero, quindi si, si tratta di un mistero di una casa, Casabella. Sì, Casa e... Bella è una casa antichissima dove la storia inizia nel 1800, mh, eh, dove questa casa abitata da questa mh, famiglia con uh, delle peculiarità particolari, eh, la, una beh, Ellen che è la figlia più piccola eh, mh, viene rapita, non si sa come, non si sa dove, eh, nel paese si vocifera che è stata rapita dagli abitanti del piccolo popolo Uh -huh. eh, tanti anni dopo, 200 anni dopo, la stessa casa verrà abitata da un ragazzo che si imbatte in alcuni oggetti di questa bambina e vuole scoprire eh, che fine ha fatto eh, realmente Ellen e da lì cambia totalmente la sua vita. Mm. Quindi comunque in qualche Come modo è anche una un storia più. vera, potremmo dire che ce ne sono tante, di sto ce ne sono successe storie di questo caso, di case, magari non ti dico infestate, però case abitate precedentemente dove è successo un qualcosa, un mistero cioè, sono storie vere Noi abbiamo le, avuto... case, sì, le case racchiudono l'energia di, eh, eh, di chi le abitate in precedenza prima di noi Quindi esatto. mh, in questo caso non, non, non si parla di infestazioni non si parla di fantasmi okay. si parla semplicemente di questo ragazzo che si imbatte in un baule all'interno degli oggetti della, della piccola è c'è un qualche cosa che, che gli si muove dentro e, e quindi decide di, di, anche un po' per noi, eh, perché è un adolescente decide di eh, scoprire che cosa è successo a questa, a questa bambina. E veramente da lì si getta a capofitto nella storia e cambia totalmente la sua vita. E a proposito di bambina, c'è cioè questa copertina Eccola, molto carina vedere. di questa fatina, di questa fatina bambina che molto bella, come, come ti è venuta in mente questa copertina, come l'hai trovata? Allora, quando, quando dovevo ehm, trovare la copertina per il libro, per decidere che immagini mettere su questo libro ero, ero molto incerta perché inizialmente dicevo Ma, magari metto una casa, metto invece poi mi è capitata tra le mani questa immagine che in realtà è una cartolina, una, ve una vecchia cartolina degli anni 20 che era stata mandata a mia zia, una mia carissima zia, ehm, quando era bambina. Quindi mi è sembrato proprio eh, ad hoc no? eh, l'immagine di questa fatina eh, mandata eh, con una cartolina dolcissima a una bambina. Bellissima quindi mi sembrava proprio cosa, anche perché appunto quindi, diciamo che il libro si è presentato a te tramite appunto uh, le, le parole, la storia e addirittura la copertina, quindi è stato il libro che è venuto lì a dirti scrivimi, giusto? Perché è così che sì, a volte... In un certo si... qual senso sì, in un certo qual senso sì, in un certo mm. qual senso c'era sempre qualcosa che si muoveva dentro e poi tutta una serie di, di messaggi e, di... e libro, sì, ma i libri alla fine si rivelano, eh, nel senso che comunque mentre scrivi vieni accompagnato alla scrittura. Chi scrive sa questo, è, è anche molto difficile perché per scrivere devi stare in un certo stato d'animo, non devi essere distratto, devi stare, insomma, eh, c'è chi la chiama musa ispiratrice, c'è chi la chiama, eh, ma ci devi stare. Quindi, sì, in un certo qual modo è esatto quello che hai detto. Certo, allora, ci puoi dire quindi dove troviamo il libro? Dove si può acquistare il libro? Allora, il libro eh, lo troviamo nelle librerie. Sì. basta insomma se non c'è basta ordinarlo la casa editrice è Gli Orti di Giano perfetto. e eh, lo troviamo su Amazon lo troviamo insomma in, tutte le, in tutti i luoghi dove, di distribuzione se non lo trovate in libreria lo ordinate tranquillamente anche la casa editrice e, e vi arriva perfetto non c'è problema perfetto e, e quindi diciamo che so da mm, voci sono arrivate anche a me le voci. Che tu vivi comunque nei boschi, esatto. Quindi hai ancora contatti io, con queste entità, con questi folletti? Allora, sì, allora io vivo eh, in provincia di Roma, in una casa eh, limitrofa al bosco, e eh, in, un, in un luogo dove l'energia è molto particolare, quindi non è un caso che sono finita qui e dove ancora si può essere entrare in contatto con determinate creaturine diciamo così ecco. so che hai anche eh, creaturine hai anche dei cani, gatti cani, gatti, Quindi, figli figli, tutto, figli di tutto, tutto, di tutto. <ride> tutti gli animali possibili ottimi, sì. bellissimo quanti gatti hai? ho sette gatti Mm. Ed ho un cane che è di 80 kg. Che è un pastore del Caucaso, un orso pratico, praticamente 80 kg di bontà assoluta. Bellissimo, bontà. bellissimo! Sì, siamo affollati in casa. Siamo aff bellissimo, sì, sì. bellissimo. Beh, vivere nei boschi penso che sia. vivere co a contatto con la natura è qualcosa che ispira molto. Ispira veramente tanto, sì. vero? Esatto. Sì, sì, eh, la qualità della vita è diversa e l'ispirazione sì, è veramente dietro l'angolo, basta insomma concedersi ed aprirsi a questa ispirazione. Quindi ci sarà forse un seguito, altri fantasy, altre allora, storie, eh, altri libri? Lo spero, non facendo questo come lavoro, eh, il tempo è sempre tiranno, diciamo così, io infatti ho sempre il mio quadernino, scrivo ancora carta e penna e in ogni luogo ne approfitto per, per buttare giù qualche idea, qualche spunto, me lo auguro, me lo auguro sinceramente, spero proprio insomma, di sì e insomma, di continuare un po' a raccontare quello che è questo, questo mondo, Bellissimo. però non svegliamo troppo. No, certo, anzi diciamo appunto ai nostri ascoltatori di acquistare il libro di Anna Laura Sierkovic, perché noi non abbiamo detto il nome, ma c'è scritto qui, quindi la gente non lo sapeva esattamente dalle nostre voci, ma lo leggeva, quindi diciamo Anna Laura Sierkovic ha scritto Il mistero di Casabella, casa editrice Orti di Giano, lo può acquistare appunto eh, su internet, luogo. in qualsiasi luogo, basta magari che digita... Orti di Giano sì, o sì. Anna Laura Siercovich o il mistero di Casabella ormai su internet appare di tutto, qualsiasi cosa e, e anche in libreria, giusto? hai detto anche in libreria? Anche in libreria, anche, in libreria. Sì, sì, sì, anche in libreria perfetto, e noi quindi siamo in chiusura ringraziamo la nostra cara Anna Laura Siercovich grazie a te un bel applauso grazie. a tutti i gatti, i cani e ai folletti <ride> del bosco gli ignomi, le varie presenze <ride> E ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, eh, Cultura Web TV, per seguire appunto le interviste e tutte le nostre trasmissioni. Un bacio, vi saluto, alla prossima!